In questo esercizio dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una frazione, dobbiamo imporre tutto quello che sta sotto diverso da 0. x al cubo meno x alla seconda, meno x meno 2 diverso da 0. Essendo un'equazione di grado superiore al secondo, dobbiamo scomporre. Col parziale non riusciamo a scomporla, quindi utilizziamo Ruffini. Abbiamo i divisori del meno 2, diciamo più o meno 1 e più o meno 2. Dovrebbe risolvere il più 2. Quindi cosa troveremo? x alla 0 x alla 1, x alla 2 e x meno lo 0 trovato. x meno 2 che moltiplica x alla seconda più x più 1 diverso da 0. Dovremmo cercare di scomporre anche la seconda parentesi. Proviamo a vedere il delta. B alla seconda, 1 meno 4 c meno 4. Il delta è negativo e non si potrà scomporre la seconda parentesi dividiamola in due parti x meno 2 diverso da 0 x alla seconda più x più 1 diverso da 0 la seconda non si può scomporre quindi prende il segno del coefficiente della x di grado massimo quindi più 1 essendo positivo un numero positivo non potrà mai essere uguale a 0 quindi sarà per ogni x a r. la prima invece avremo x diverso da 2 Vediamo gli intervalli, in questo punto la mozione non è definita e avremo da meno infinito a 2 unito da 2 a più infinito.